Miglior release del 2022 Lo so, lo so, è un'opinione forte considerando che il 2022 ha visto uscire scarpe come le Reverse Mocha, le Lobster, le Air Force per Off-White, le Lost and Found, le Mambasita, le Gucci, le Louis Vuitton, per nominarne alcune, e probabilmente starei pensando che sia una di quelle appena citate la scarpa dell'anno, ma scommetto che alla fine di questo video, quando conoscerai la storia di oggi, Forse mi darei ragione. Correva il 2022 quando Keith Huffnagel, noto skater new yorkese trapiantato San Francisco, aprì a Tenderloin il suo primo skate shop, da subito riconosciuto come un'istituzione nella Bay Area di San Francisco. Nel 2004 la divisione SP di Nike nota e collabora per la prima volta con questo piccolo negozio che a parere di molti stava gettando le basi per la nascita di una skate culture globale. Gli anni seguenti sono state numerose le collaborazioni fra i due brand, ma facciamo un salto ad oggi, o meglio, al 2022, anniversario dei 20 anni di apertura del primo negozio aff. In questa occasione, Nike consolida la tradizione con una Dunk in due colorazioni. Una bianca e nera chiamata San Francisco, città che ha reso Kitto, uno skater professionista, ed una blu e bianca, chiamata New York, dedicata alla sua città natale. Ad onore del vero è stata prodotta anche una terza colorazione della scarpa in grigio scuro dai dettagli verdi, che però è stata rilasciata solo come friends and family e quindi molto probabilmente solo da amici e familiari dello staff che ha partecipato al lancio. La particolarità di quest'ultimo, come hai visto, sta nel fatto che il vincitore del sorteggio riceva una busta chiusa che rivela una delle due colorazioni. Io ho trovato New York, quindi vediamola un po' più da vicino. Questa colorway riprende i colori della squadra di baseball di New York, gli Yankees, quindi il bianco e il blu nevi la fanno da padroni. Gli unici dettagli di colore visibili sono dati dall'intersuola e dai lacci di color crema. I dettagli non mancano sul lato Maya, ma quello che attira di più lo sguardo è il logo Nike per Huff presente sul lato Box, che risalta grazie al piccolo sbuscio cromato. La linguetta dei bordi bianchi, a contrasto con i lacci, termina con la classica etichetta delle Dunk B. I talloni riportano lo Skyline di New York in rilievo tono su tono, sovrastato dalla scritta Kit Forever ricamata che sostituisce il solito logo Nike. Dentro la scarpa una soletta da skate e alla base della fodera interna in nylon. Come ultima chicca, la pelle dei pannelli laterali sotto lo sbush, se rimossa, rivela una trama tie-dye che richiama le prime collaborazioni tra Nike e AFF come le Dunk, le Blazer o le Air Trainer del 2005. Non so se sono riuscito a farti cambiare idea, ma spero che il video ti sia piaciuto. Se sei curioso, puoi farti un giro nei link in descrizione. Io ti saluto e alla prossima storia.